Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi preparerò un secondo di carne bianca delicato e gustoso. Un coniglio all'aglio e rosmarino. Io amo la carne di coniglio, sarà che sono stata abituata a mangiarla da bambina. Questa ricetta non prevede una particolare preparazione. Per la preparazione di questa ricetta abbiamo bisogno del coniglio, dell'aglio, del rosmarino, del vino bianco e dell'olio. E circa un'oretta di tempo per per completare tutta la ricetta mia madre avrebbe aggiunto a questa ricetta anche delle olive nere e del pomodoro ma io sono, voglio rispettare la ricetta tradizionale e io aggiungerò solamente delle patate ma perché piacciono a me eh. e in precedenza con la mia eh, friggitrice, con la mia piccola friggitrice eh, per circa 5 minuti fino a farle diventare dorate e poi le aggiungerò a metà cottura al, al mio unir. In sostituzione delle patate cotte insieme al coniglio potremmo utilizzare delle patate al forno oppure se è testate anche, delle, anche una buonissima insalata. Questo, per questa ricetta non si prevede una preparazione per la carne, però a me piace preparare il coniglio per eliminare eh, tutti gli odori della carne eh, in, un, in, in una marinata eh, la notte precedente. Per quanto riguarda la eh, preparazione della vi rimando a un mio video precedente per il quale metterò il link quassù In una ventola mettere a scaldare un filo d'olio e tre grossi spicchi di aglio scaldare bene l'olio e l'aglio fino a farli insaporire Dopodiché, adagiare le, il coniglio e farlo ras, rosolare da entrambe le parti quando il coniglio raggiungerà la sua doratura si da, si, sia da un lato che dall'altro si aggiunge del vino bianco fino a farlo evaporare si condisce con del sale e del pepe e poi si lascia cuocere lentamente per 40 minuti rigirandolo di tanto in tanto ho anche aggiunto la salvia e dei rametti di rosmarino il sale e il pepe per farlo insaporire di tanto in tanto aggiungerò del brodo mi raccomando la cottura del coniglio deve essere il procedimento corretto è quello di farlo cuocere a fuoco bassissimo con un coperchio per 40 minuti vado a controllare come procede la cottura e ricordo che bisogna rigirare di tanto in tanto il coniglio in pentola ed aggiungere del brodo se necessario può essere semplicissima acqua oppure brodo di carne si preferisce brodo di carne per dare maggior sapore riguarda la salvia e il rosmarino ehm, avete notato che io ho messo sia la salvia che il rosmarino ehm, interi senza sminuzzarli alcune persone preferiscono sminuzzarle io non lo faccio perché così non mi vado a ritrovare nel piatto o in bocca dei pezzettini ehm, antipatici ok adesso è il momento di rigirare il mio coniglio A questo punto della cottura, penso che possiamo, siamo quasi arrivati a metà cottura, possiamo aggiungere le patate che sono state precedentemente soffritte nella nostra piccola friggitrice elettrica. Le rigiro e copro nuovamente con il coperchio. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Se avete delle domande o volete lasciare un'opinione, eh, scrivete un commento in tutta libertà. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!